serena non è una fiaba lo sai dobbiamo tornare così la sostenibilità no. non è un miraggio ma può essere realtà acqua pulita acqua bella Se tu la sprechi, poi sarà persa, per prova a per pensarci un po', acqua acqua per tutti. prendi la usa, la segua e riciclala tutti. tutti, basta.